Il voto è positivo, è sì, perché riteniamo che la polizia locale abbia le competenze per poter affrontare i casi più disparati ma dobbiamo metterla nelle condizioni di farlo nel modo migliore sia per la loro sicurezza sia perché i loro interventi siano i più efficienti possibili. Eh, credo che eh, sia motivo d'orgoglio per la polizia locale essere messa nelle condizioni di espletare al meglio eh, le loro capacità e quindi è un sì convinto. Grazie.